Salve a tutti e soprattutto salve agli studenti che stanno cercando di cavarsela eh, e dovendo risolvere tutta una nuova quantità di nuovi problemi. Uno dei problemi che si possono incontrare è per esempio quello della convivenza forzata non solo in casa ma anche dentro il computer. Mettiamo la situazione in cui ci sia un solo computer eh, per un genitore e un figlio oppure addirittura un genitore e più figli. Diventa importante poter gestire il, il computer senza andare a disturbare quella che è la routine normale dei genitori o eh, impedire ai figli magari di essere raggiunti o di raggiungere gli insegnanti nel, nell inseg nella scuola a distanza. Allora, partiamo dal principio che eh, in ogni, ogni computer può avere impostato più profili di utenti. Eh, io non sono un'esperta di Mac, ma so per certo che eh, questa cosa può essere fatta anche sui Mac. Eh, per quanto riguarda i computer Windows, ehm, è teoricamente possibile settare, cioè configurare più di un utente che usi lo stesso profilo, che quindi che usi un diverso profilo e che quindi abbia il proprio desktop, la propria scrivania, i propri spazi, i propri file, però purtroppo devo dire che anche se sembra semplice ci sono alcuni, ehm, alcuni problemi dovuti a delle scelte fatte da Microsoft e che riguardano Windows 10. Eh, laddove al momento di eh, configurare eh, all'inizio della vita del computer configurare eh, la figura dell'amministratore, il profilo dell'amministratore praticamente si è forzati a creare un account Microsoft. Questo account Microsoft poi crea a cascata tutta una serie di problemi eh, che qui vengono molto ben descritti. Vi metto la... Ehm, l'indirizzo di questo eh, articolo nella descrizione. Mi raccomando, eh, non cercate di improvvisare eh, queste cose perché eh, il minimo che vi può succedere è che si blocchi tutto il computer e eh, non è una cosa che mi sento di consigliare in questo momento. Ci sono invece delle soluzioni molto più semplici, per esempio una delle soluzioni se voi avete, se, se i vostri genitori o la sorella, il fratello maggiore che è il proprietario del computer ha un account gmail, la cosa più semplice è aggiungere un nuovo account all'account esistente. Per esempio io qua sono dentro il mio account, si capisce perché qua c'è l'iniziale eh, del gestore del liceo che sarebbe eh, la mia, il mio account di amministrazione, se io clicco qua quindi vicino ai, ai puntini io posso decidere di aggiungere un altro account che sarà un account gmail come per esempio posso aggiungere il mio account come docente ehm... In questo modo, eh, semplicemente, io non lo faccio perché eh, per abitudine entro ed esco continuamente dai miei account, anche per non dimenticarmi e essere sicura che non mi dimenticherò mai la password, comunque quindi torno indietro, ma nel momento in cui voi aggiungete i due account e date loro il permesso di vedersi l'un l'altro, date il permesso anche di passare agevolmente l'uno dall'altro e in questo caso eh, troverete la possibilità qua di passare eh, dall'uno all'altro facendo semplicemente clic. La stessa cosa può essere impostata sul telefonino volendo ed è una cosa estremamente semplice. E, se invece eh, c'è la necessità di eh, che ne so, mantenere una distanza fra i due accanto, mantenere una migliore distanza fra i due accanto, magari voi tenete la vostra privacy, ecco, si può fare anche un'altra cosa, esiste una cosa che si chiama navigazione in incognito. La navigazione in incognito si eh, trova andando invece quassù a destra della casella di ricerca. Quindi se io clicco su questa G, come vedete, qui sotto trovate la voce ospite. Ora, se io... Ora, osservate qua sotto. Qua sotto trovate aperta l'icona di Chrome, che sarebbe lì, la, la finestra che io ho in questo momento aperta. Se io clicco ospite... Si è creata un'altra finestra eh, di Chrome e questa finestra di Chrome, come vedete, non ha nessuna caratterizzazione. E, qui dice che le pagine visualizzate in questa finestra non verranno memorizzate nella cronologia del browser e non lasceranno altre tracce, ad esempio cookie, sul computer dopo la chiusura di tutte le finestre aperte. Cioè nel momento in cui voi cliccate questa X è come passare una spugna. Eh, tutti i file scaricati verranno comunque conservati e quindi non è veramente una spugna che cancella tutto tutto tutto, ci sono alcuni livelli di condivisione però sono dei livelli che in genere non sono visibili eh, e quindi questo permette una gestione molto pulita e ordinata del computer che non va a disturbare l'account del proprietario del portatile oppure del pc ehm, che voi state utilizzando per la scuola a distanza ora però eh, c'è un poco di confusione come com mi oriento qua che non c'è nulla eh, questa che vedete in alto non è altro che una casella di ricerche è come se voi foste in un motore di ricerca quindi se io scrivo gmail e invio come vedete eh, questa, finestra, nu questa nuova finestra in incognito di Google sta funzionando esattamente come un motore di ricerca, quindi io non farò altro che cliccare su, su questo link Gmail Google ed ecco che entro in Gmail clicco su accedi e mi ritrovo nella solita maschera che mi permette di entrare nel mio account istituzionale eh, G Suite o sull mia, sulla mia casella personale Gmail. Quindi io qui non farò altro che scrivere eh, l'indirizzo email e eh, poi cliccando su avanti eh, Metterò anche, inserirò anche la password e, e comincerò la mia solita navigazione. Eh, la cosa inter interessante e comoda diciamo è che poi alla fine se voi semplicemente chiudete questo non dovete neanche fare logout perché come vi dicevo tutto, si viene, tutto viene cancellato. Cosa succede invece se io uso Mozilla? Adesso io chiudo questa finestra e questo mi farà sparire questa finestra, ecco. A questo punto apro Mozilla, che è qua sotto, e vado nella mia eh, videata iniziale di Mozilla. Anche qua posso trovare una finestra di navigazione in incognito per non disturbare gli account di chi mi presta il computer. Quindi clicco sulle tre lineette e clicco su Nuova finestra anonima. Ecco. Eh, qui è ancora più interessante, Mozilla Firefox ha anche l'intento di eh, educare alla cittadinanza digitale i suoi utenti e quindi vi raccomando di andare a vedere cos'è veramente la navigazione anonima aprendo questo link. Comunque qua è molto facile, basta cliccare scrivere Gmail e come vedete mi ritrovo esattamente dove ero prima. Seleziono di nuovo Gmail, seleziono accedi e a questo punto posso accedere sulla mia casella. Spero di essere stata utile e vi faccio tanti auguri di buon proseguimento.